<ride> allora, non dirmi che è il tuo orgoglio impedirti di mangiare quel fagiolo Anch'io sto esaurendo la mia energia, quindi se riesci a rimetterti in sesto potresti avere una piccola possibilità di sconfiggermi Ti sto offrendo su un piatto d'argento una seconda occasione Vorrei divertirmi un altro po', questa è stata la partita più entusiasmante che abbia mai giocato L Hai vinto tu, io mi arrendo, Sel Finalmente ho capito quanto sei forte ed era questo che mi interessava sapere, getto la spugna a quanto pare Goku ha perso la partita Che ne sarà ora del pianeta e di tutti gli esseri umani che vi abitano?